Diverse, la fauna, la flora, eh. e poi anche, anche l'uomo. Viene l'uomo dal pianeta Terra, nasce l'uomo. che dice Nasce che... tutto dall'acqua, no? Sì, poi si trasforma e riesce a vivere anche fuori dall'acqua, come gli animali eh, che non sono pesci vivono fuori dall'acqua. E così l'uomo. Piano piano è riuscito a respirare l'aria, ma è uno dei pochi pianeti, non solo percentuali, percentuale, uno su mille, uno su diecimila, uno su cinquecento, non solo percentuale, sono rarissimi che danno la fauna, la vegetazione e l'uomo. Poi, se vuoi sapere qualche cosina di più che mi ricordo, eh, che la Terra, per colpa dei terrestri, si è già autodistrutta, parlo di miliardi di anni fa, e siccome appunto era un pianeta madre, perché crea l'uomo, hanno dovuto farla rinascere, ricostruirla, risanarla, purificarla, perché era morto come pianeta, e quindi anche con la loro tecnologia, non è stato facile, ha dovuto spendere. Cioè, e ripulirla, farla rinascere. Per cui è un pianeta che va curato perché non muoia. Se muore l'umanità tutta, ma il pianeta non è avvelenato, noi intanto rinasciamo, c'è la. la cioè, morire che io muoio di polmonite o con una bomba atomica che mi prende la cucuzza è la stessa cosa. Ecco, e quindi eh, hanno dovuto ricostruire più volte la terra che più volte si era autodistrutta. Il terrestre, ecco ah. se parli di milioni, milioni, milioni, milioni di anni fa, l'ha distrutta pari un 6-7 volte. Volte. volte. Questa sarebbe stata sette. la settima se si fosse ecco. autodistrutta. Allora, cosa è successo? È successo che eh, questo pianeta, dopo l'ultima autodistruzione e l'ultima ricostruzione da parte loro perché rifiorisse a un pianeta madre perché dà anche l'uomo. Certo ha dato nuovamente la vegetazione, gli animali e l'uomo. E l'ultima volta che ha dato l'uomo, l'uomo autoctono della terra, è l'africano. Noi siamo importati di derivazione extra, o perché è esiliati, o perché è capitati qui per il rotto della cuffia, o per cose strane si sono persi nella notte dei tempi i cinesi, sacro celeste impero, sacro celeste impero, sono di derivazione extraterrestre, ma tutti noi, l'autotono e l'africano. E lo trattiamo così. <coughs> Quindi in un certo senso siamo, meno l'Africa, siamo tutti extraterrestri. E pare che i V56 fossero qui, anche loro, e a un certo punto hanno dovuto scappare perché, e sono stati aiutati a scappare perché qui ci sarebbe stata la fine, insomma, l'ultima volta probabilmente, non so, Atlantide, quello che è successo allora. Ecco, cioè, gli ultimi terrestri prima della catastrofe, sono stati prelevati i migliori e portati in salvo poche migliaia, portati su un pianeta, e si sono parla dei... di migliaia di anni fa, cioè, il, il eh, ecco, ecco. Questi terrestri sono stati aiutati da extraterrestri e portati su un pianeta X, dove sono stati liberi di continuare la loro evoluzione, fortunatamente positiva, sono stati un po' aiutati quando meritevoli e sono cresciuti fino al punto di diventare una società fiorente al punto di essere invitata a far parte della Confederazione Galattica. Questa razza, tirata fuori, dalla, scappata dalla Terra, esiliata prima del, dell'Olocausto finale, eh, salvata da loro, Messa sul pianeta, migliorata nei, nei, nei millenni, invitata a far parte, erano terrestri, no? Che poi sono diventati extraterrestri perché hanno vissuto su un altro pianeta. I V56... Sarebbero i discendenti dei figli, dei figli, dei figli, dei figli. I, Ma i problemi erano molto terrestri contingenti. C'era la guerra atomica, sempre come spada di Damocle, sulla testa, perché Russia, la famosa guerra fredda tra Russia e America. E tutto consisteva che questa guerra non succedesse, non è, non è successa, non per merito nostro, del, per merito... Mm di chissà che chi, di chissà che cosa noi abbiamo contribuito in parte, in piccola parte come adesso se, certo. se vengono giù non è mica merito di, di te e di me che andiamo in giro a parlare è merito un po' una minima parte tua, una minima parte mia e, chi, e, e chissà quante gente okay. meglio di noi è amore, non hai avuto contatti con loro ma è un amore <coughs> maggiore del mio, certo. del tuo messo insieme certo. eh, per dire, eh, io certo. che tu, tu sia amore eh, in so una so maniera so. stupenda io non ti conosco non ma, ma ti tratto così come un fratello certo. eh, mio eh, io non sono amore non devi essere amore neanche tu eh. <ride> <ride> ma comune mezzogallo ma poi adesso arrivano vibrazioni così alte qui sul pianeta Terra che il pianeta già eh, si è evoluto Rispetto a noi, eh? e dunque, sì. o ci adeguiamo a queste vibrazioni alte, e ah, per quello che dobbiamo sempre migliorare noi stessi, cercare cioè sì. cioè di, di cambiare in, dentro nel profondo. Ma ehm, gli altri, eh, cosa ah, ecco, gli altri che non reggono queste vibrazioni, quelli, quelli di bassa vibrazione, sì. cioè quelli cattivi, insomma, sì, in sostanza. Sì, sì, sì. <ride> quelli lì non, re, non reggeranno queste vibrazioni, allora moriranno, si ammalano cioè, senza no, no, no. bisogno di, di ammazzarli, di, di fare cose violente. Si ammalano, vanno via da soli, si, si, eh, anche si eh, auto... Succederà. Si auto lì eh, eh, lentamente, mica... Eh, non... eh, certo, certo. Sì, eh, però loro hanno detto... Siate ottimisti, siate ottimisti, siate ottimisti, siate ottimisti, perché l'ottimismo muove le energie che non conoscete, guardate solo le cose belle, perché le brutte ci guardiamo noi. Anche. Certo. Eh, non so, per cui dovremmo cercare di essere... Molto rilassati, molto, molto certo. fiduciosi. Ottimisti, fiduciosi. Sì. Ecco, fiduciosi. Ma voi state ricevendo ancora contatti, perché la volta scorsa mi dicevi che dei messaggi stanno arrivando. Sì, attraverso la, canali... oh, la, la canalizzatrice. Canali. Sì, Sì, anche varie canalizzatrici. Però. Noi abbiamo quella lì del laghetto che è molto fidata, bravissima. E quella lì ogni tanto c'è Sigir che parla, anche per noi due. così Siamo sempre in contatto. E poi ogni tanto ci fanno dei regalini. No certe volte ci hanno raddoppiato degli oggetti eh, ma davanti agli occhi così. che poi non abbiamo visto il raddoppio cioè, ci siamo accorti quando già la cosa era lì sì io metto qui eh, faccio per dire questo cioccolatino quest, eh, questa è lì io metto qui questo cioccolatino faccio per sbucciarlo e dico, ah, senti, eh. mi voto sono due, eh. ma non era un cioccolato, no, le... no, Sì, le... sì, sì, le... sì, è chiaro, è chiaro. Era un disco, era un, era un disco, dei CD. dischetti, CD. No. CD che ne avevamo uno solo, e l'ho tirato via fuori dal dischi, l'ho messo, sul... eravamo lì sopra, lì sopra, sul divano, sopra. Per, in... per metterlo nella sua sì. custodia, mi sono chinato perché era fuori la spina del registratore, sì. faccio il palpendo, sono due. Quello sì. che ho tirato fuori dalla, dalla, dal registratore l'ho messo sul letto, era lì ancora sul letto e vicino no. c'era la custodia, sai, no. quella sì. di, di, di, di Vecchio, insomma. Sì, sì. E quell'altro era lì vicino? No. Nuovo nella custodia intatta, sigillata tutto tutto, quello come ne... se l'avessi comprato, ecco, sì? siccome Però... questo disco mi era stato regalato, regalato da una persona, era mm. un disco jazz, di un'orchestra jazz tua, di diretta ragazzo, di questo da questo gioco. nostro amico sì. e, e, e ce n'ha dato uno solo sempre quello e noi l'abbiamo suonato, era sempre uno, quel un giorno lì due. E allora io gli ho telefonato a questo, non so a questo nostro amico, amico. Sì, come ho fatto col tecnico per, sì, per l'elettricità. Ho detto, senti Luca, eh, tu l'altro giorno quando sei venuto qui mi hai dato due dischi della tua orchestra, No, io ho fatto apposta di lì così, cioè. mi hai dato due dischetti, da... no, uno te ne ho dato, no, ma guarda che me ne hai dati due, sì. ma no, sono sicuro, ne ho pochissimi, cioè. Eh, cioè. perché devo aver te ne dati due, te ne ho dati... Te l'ho dato con un elastico, non ti ricordi? Era uno, sono sicuro. <ride> ma sei sicuro? Sicuro. Ma sì, sono sicuro. Ma perché mi è successo da così e così? Ah! Hanno raddoppiato il mio Dio! <ride> <ride> Bellissimo. Bellissimo. Ma, eh. ma il discorso di materializzare gli oggetti non è la prima volta, perché ci avevi già raccontato che è successo tante volte. Quindi... Sì, era un caso normale, cioè il fatto che arrivassero delle cose, ci raccontavi no, delle bobine, cioè anche all'epoca era così, no? Sì, sì, sì, allora era così. Poi era, non dico giornalmente, dopo no, abbiamo raccontato spesso. una nostra amica e ha detto prova a sentire anche il secondo disco, magari c'è su un loro messaggio, <ride> e se no, non era tale quale colorezza. E quando eravamo in amicizia succedeva quasi tutti i giorni, no, no nell'ultima intervista parlavamo del, di come è avvenuto l'incontro di questi anni vissuti insieme a loro dei loro messaggi una cosa che non abbiamo però approfondito è come questa base loro l'abbiano costruita ne parlavamo prima mentre chiacchieravamo ma mi piacerebbe che questa cosa la eh, andassimo ad analizzare nel, nel dettaglio perché è molto interessante come la materia si distorceva e come sono riusciti perché era una base molto grande molto estesa dove vivevano più razze hanno dei macchinari che reprimono tutti gli atomi lasciando un vuoto per entrare. Sì, è molto è. semplice. Gli, gli atomi hanno una certa distanza uno dall'altro, questo macchinario, chiamiamolo macchinario, comprime. li comprime a un, a un certo punto voluto da loro, la metratura voluto da loro. In una galleria, vogliono che sia a 300 metri di diametro, 150 metri di diametro, regolano la macchina, questi atomi si comprimono a questa distanza, formano, compressi, compressi, formano una materia durissima, cristallizzata, diventa come cristallo un, bambucone, un bambucone, che rimanda la luce di una, di una lampadina, la fa diventare un faro. Questa materia serve anche di riparo, serve, è una materia fortissima, non c'è frana che possa <ride> farla crollare. Farla crollare. Ecco, e in un battivaleno danno la larghezza voluta, la, la lunghezza voluta e poi dopo niente, Mettono dentro le astronavi i dischi, i macchinari secondo ecco, quello, che vogliono fare. quello che vogliono fare. Certo. La larghezza, il rapporto se non sbaglio era 1 a 4, ci dicevi prima, cioè tra la larghezza e la lunghezza, quindi erano molto, molto estese. La lunghezza arrivava fino a Rimini, no? Fino a quasi, sì, qualche chilometro prima di Rimini si fermava. E da pescare a Rimini circa. Sì ok. E larghezza? La larghezza un terzo, un terzo della lunghezza, della lunghezza sì. ma gli ingressi delle basi poi da dove cioè dove erano posizionati? C'erano dei punti strategici per sì. entrare all'interno delle basi? Sì c'era lì da, come si chiama dove sta Vincenzo A Roccapia c'erano vari ingressi già preordinati poi se vogliono creano anche degli ingressi nuovi, nuovi sono fatti, però essendo già degli ingressi preordinati entrano automaticamente senza dove costruire certo. una nuova porta diciamo, certo. di ingresso. Ecco, e gli ingressi ce n'erano uno a Locapia, ce n'era uno a Montevideo, a Pineto, Pineto, che è a Pineto Marittima, a una decina di minuti di treno da pescare. c'era una collinetta sì, uh, con su... Tutta sulla I cresta, i pini con i giganti marittimi, sì. ecco, e loro la chiamavano, loro, la chiamavano collina Stegosauro, perché visto da lontano sembrava la schiena di uno Stegosauro <ride> con questi pini. Fantastico. Ecco, lì ce n'era un ingresso e altri, poi c'era una piccola base, molto piccola, nel centro del lago di Como. Oh, okay. che è dove c'è l'incrocio dei tre rami del lago, Como, Leco e Colico, sì. ecco, il lago di Como è il più profondo d'Europa, il centro lago sono 520 metri di profondità, qui, da qui a quel monte là, sì. eh, mi hanno detto i mandellesi, a centro lago qui saranno due chilometri qualche cosa da qui a là, sì il lago in ganna sembrano meno, sono due chilometri e qualche cosa il centro lago qui sono 320 metri di profondità, di profondità. E poi era, ma era molto piccola la base del lago di Como, piccolissima e poi c'era una base ancora più piccola al QT8 di Milano il QT8 è il quartiere T8 dove avevano raccolto dopo San Siro verso la provinciale di Novara avevano raccolto tutte le macerie, tutte, molte macerie della guerra di Milano le hanno accumulate lì e poi la terra, l'intempere, si è ricreata una collinetta con la vegetazione sopra e sotto sono tutte le cimini, ecco da quei paraggi lì c'era una piccolissima base loro, una base di fortuna dove una volta Abbiamo visto uscire un disco per appuntamento che è uscito di lì, è passato sullo stadio di San Siro di sera alle 11 e mezza e noi eravamo in strada per vederlo meglio, perché che era per appuntamento. per appuntamento, ha fatto tutta via capacellato che era lunga, aspetta, mi sembra 780 metri non si sapeva delle cartine topografiche di Milano, dritta, dritta, dritta, e ha fatto tutto questo percorso quasi a passo d'uomo, per cui si è passato sulla testa lentissimo, sarà stato non più di 200 metri sulla nostra testa, una ventina di metri di larghezza, un bel padellone, luminosissimo, un doro, Paglierino, brillante, forte, però con i bordi, la luce non sfrangiava niente, silenzioso, passato e poi scomparso dietro i tetti. Eh, tutti, eh, c'eravamo in 13, 14 del gruppo, tutti che gridavano ciao, salutavano. <ride> e io invece, era la prima volta che lo vedevo, eh, per appuntamento, era la prima volta che vedevo un disco, sono rimasto qui, non ho, non ho salutato, non ho detto niente, ho vissuto in quei ora. C'ero io il disco, ho realizzato che era un loro disco, che loro ci saranno stati dentro loro. Allora, ho pensato, appena è passato, adesso vado a casa loro allora, appunto mia mamma, mia moglie, così. Bellissimo. Lei non c'era. Ah. Ecco. E quindi nelle basi c'erano questi ingressi specifici dove accedevano loro? ma eh, loro potevano accedere in qualsiasi punto, come dicevi prima. Sì. Però in quelle basi accedevano anche persone del gruppo, quindi degli umani. Sì, ma raro, rarissimo. Qualcuno in particolare però cioè, viveva bene, anche con sì. loro, che era Franco, ah, giusto? Franco, sì, sì, sì, sì. Franco Tommasini, cioè, quindi sì. accedeva attraverso questi ingressi per sì. poter diciamo, sì. vivere sì. e condividere. Sì, sì, sì. sì. ma poi c'erano degli ingressi anche per i mezzi, e c'erano degli ingressi magari solo per gli uomini, per il materiale, la frutta che prelevavano, ecco qui devo smentire una cosa perché ho sentito in giro dire, in buona fede, per baco, non metto in dubbio camionate di frutta, camion di frutta, di frutta. Ecco, per, per portare, io l'ho portata qualche volta su uh, c'era una strada per andare alla collina Pineto che in certi momenti, una strada non asfaltata, di sì, sì, terra sì. battuta, sì, sì, sì. Uh, non tanto larga, in certi momenti faceva il tourniquet a, a, a, a gomito, figurati un camion doveva fare non so quante marce di dietro eh, per lei, diciamo, con rimorchio, hanno detto camion con rimorchi pieni di frutta. Uh, sta, io, il, il più grande quantitativo sono state 20, 20 cassette di frutta. Perché poi non è che queste 200 persone che erano sotto la mangiavano. Non la mangiavano, ne estraevano gli enzimi e le proteine, le, vitamine. le vitamine, vitamine, scusate. Gli enzimi e le vitamine ne estraevano, per cui bastavano poche cassette. Certo. Davano su. Perciò si pensa che non avessero neanche uno stomaco regolare, normale. Una densità diversa, perché poi fondamentalmente sì. avevano un corpo fisico, quindi sì. diciamo un corpo fisico, una diversa densità, una diversa energia. E dentro anche avranno avuto uno stomachino piccolino per, per pochi enzimi, non è che ci vuole un grande stomaco, anche i denti non so. Sì, persona. perché quello che è inutile, in quel momento la natura... se non massiccono mai è inutile avere i denti. Certo, sì. si perde nel tempo. Ma ecco. eh. vediamo un po' anche degli incontri fisici. Non, sono... non sappiamo, non sì. sappiamo, sono cose che non sappiamo. Io ne ho visto uno vicinissimo, però non sorrideva, perciò i denti, non so se è <ride> o no. Era sì. serio. Quello là del pirata. Sì, sì, no, sì. ma sì, poi sì. se vogliono, no? Però... Mm. Facciamo anche noi una dentiera. Se vogliono eh. uh, non impressionarti, uh, si fanno vedere in una maniera... Possono assumere diverse sembianze. Ecco, perché sì. è chiaro che ci, sono, ci saranno in tutto un universo degli esseri che sono molto diversi da noi. Eh sì. Ma se venisse qui una piovere che parla, eh, ci spaventeremmo, <ride> non capiremo. Eh. E se c'è delle persone come noi vengono loro, cioè. non mandano giù una piova a parlarci, vengono e vengono in maniera... Eh, si parlava stamattina, no? Adesso una volta se venivano aprivano la porta, camminavano, adesso col corpo strale possono camminare a mezz'aria, passare attraverso il muro, che oggi capiremmo, certo. una volta non capivamo, non potevano fare... Delle cose che avrebbero potuto fare, certo, non avrebbero capito. capito. Tutto adeguato alla capacità di comprensione dell'altro, sì, quindi diciamo, ecco. sì. Sì, sì. la loro evoluzione gli permette di fare questo, chiaramente. Cioè, no? Era come parlare con i bambini, certo. a che fare con... Un concetto che abbiamo poi sviluppato prima mentre eravamo a pranzo, che è fondamentale secondo me, la conclusione che voi avete, tra... avete tratto di quella che era la loro vera finalità, cioè loro parlavano di Uredda, parlavano dell'amore universale, parlavano dell'amore che voi potevate dare per aiutare, mm. però alla fine vi siete resi conto che il fatto di farvi spostare da un punto all'altro, il fatto di portare la frutta, di portare l'acqua, cosa che avrebbero potuto tranquillamente procurarsi da soli, mm. aveva un'altra finalità. Abbiamo pensato così? Sì, la finalità dunque, cerco di essere brevissimo, allora, in quell'epoca c'era questa potenziale possibilità di una guerra atomica tra Russia e America. I momenti erano molto brutti. Una guerra atomica poteva essere la fine del pianeta. C'era questa guerra atomica possibile, la distruzione di questo pianeta. Occorreva un atto da parte loro molto forte, molto risolutivo però non potevano leggere il nostro libero arbitrio. Certo. È una legge universale. Sì, sì. Allora, hanno creato questa amicizia che non eravamo solo noi, ma era sparsa nel pianeta, sì, abbiamo sì. saputo dopo Senza che c'erano certo. altri gruppi come il nostro, e loro potevano agire Quasi, quasi, quasi, quasi, quasi, oltre il limite del libero arbitrio, del libro arbitrio mm. per spingere le cose al massimo. Però, per ottenere questo limite eccezionale, avevano posto dei limiti, cioè che, che loro potessero aiutare la terra, appunto, oltre, in maniera eccezionale, fin tanto che il nostro amore di terrestre avesse, fosse stato sufficiente a mantenere in vita la loro vita qua. Quindi eravamo il loro carburante, eravamo la loro benzina, i mezzi delle basi, i mezzi meccanici, chiamiamoli meccanici, funzionavano. Con questa benzina, il nostro amore, i mezzi volanti funzionavano con questa... Gli apparecchi che erogavano l'aria per respirare sottoterra, nelle basi funzionavano con l'ureta, che vuol dire amicizia pura. Ur, è una parola, è la radice, in sanscrito, la radice di luce. Il sanscrito, così ci hanno detto, non è la lingua antica terrestre, come crediamo, è l'antica lingua galattica. Eh, tutta l'energia dei loro strumenti era data dal nostro amore. Finito il nostro amore, no, non avevano più, non avevano più, più la benzina necessaria galattica. per sopravvivere. E così eh, non è che mangiassero, ma gli enzimi della frutta... Doveva essere tutto dato da noi. Allora, per quello che riguarda la frutta, erano spese minime, ridicole, eh, là. siamo stati sufficienti. Per quanto riguarda l'Ureda, abbiamo mancato totalmente, in vent'anni abbiamo resistito e poi è calata e se ne sono partiti. Sì. Eh, storie, eh semplicissima. Allora però molto spesso bastava il gesto cioè vi facevano sì. spostare non era tanto quello che portavate come energia sì, sì. ma l'intenzione che mettevate già nel farlo cioè sì. già il fatto che vi dicessero vai lì a mezz'ora di macchina o a sei ore di macchina e voi ci andavate sì. bastava già per compiere quell'azione sì, eh, sì. per creare quell'energia. Sì, ecco, così che si occorre L'energia del, della tua uredda, quindi del tuo amore, certo. su Pineto questa notte dalle 3 alle 5, poi Gasparone, mi chiamavano Gasparone. Sì, posso, grazie. <ride> ecco. Ma non è, io andavo su, guardavo la luna e dicevo: Hanno bisogno della mia energia, d'amore, ma dov'è questo amore? Io non mi sentivo amore. Certo. Sì, non solo un violento sì, ma l'amore, sì. l'amore è un'altra cosa mm. e dopo abbiamo capito che forse bastava il nostro consenso, la nostra intenzione mm. di aiutare, mm. ecco bastava quello per fare la differenza generale mm. generare ecco, l'energia sì, sì. e anche adesso usano questi sì. sistemi, sì. spostano gli amici sì. uh, che conosco io che Sono contattisti, li mandano. Allora ci mandavano su una collina vicino. Sì, qualche volta ho fatto il viaggio da Milano a Pescara. Eh, Va bene, ma raro, perché non abitavamo lì? Sì, ecco, raro. <ride> ma d'estate che eravamo lì era più frequente. Però adesso invece li mandano, so, da, da Milano a. Pescara in Spagna a Lur la Tonivia è andata a Lur e ah, Poi anche in Israele. in Spagna, e fanno spostare mica male adesso. Ah, sì. dove ci <ride> sono? Ci sono quelle piramidi lì in, in, in Yugoslavia. In ecco, Bosnia. In, in Bosnia, ecco, lì c'è andato già un 3 4. Ci siamo stati anche noi, bellissimo, bellissimo, eh. bellissima energia. Ecco, sì. appunto poi c'è qualcosa che fa guarire un, un fiume, no? Sì, sì. Ecco. E spesso, spesso, danno un piccolo ringraziamento, eh, mi sento di dire una cosa della Tonini che mi ha detto, mi ha confidato, ma l'ha detto credo pubblicamente, per cui non penso di violare un suo segreto e tutt'altro. La, la, la Tonini l'hanno mandata in, in, in, in, in, in, in, in a Beirut, no, in, in, in Israele, e, è andata insieme a un, un nostro caro amico, per, un, per non andare sola, accompagnata. e quando era là, è stata là 12 giorni, eh, ha speso il suo, è sull'albergo, ha ah, obbedito, sì. è andata anche lei, e gli hanno detto andate sulle rive del Giordano e battezzatevi. Si sono guardati in faccia, lui si chiamava Luca, si chiama Luca, e va bene, sono andato sulle rive del Giordano, eh, si sono inginocchiati e ha messo l'acqua, ha messo la mano nell'acqua, ha fatto così, si sono guardati, ha fatto il segno della croce, si sono battezzati. Ecco, sono arrivate da lontano due colombe bianchissime, hanno volato sulle loro teste a 50 cm per un minuto o due e poi sono volate via. Ecco. Grandioso. A me, non so se l'ho già raccontata, te l'ho già detta quella dell'uccellino. Sì, ma eh, raccontala perché è bellissima. Ecco. Eh, pieno giorno, piena estate, sono appoggiato a un pino di pineto, appunto, questa collina. Eh, dovevo essere lì dalle 3 alle 4, non ha importanza, alle 5, non mi ricordo. Eh, pieno giorno, estate, cielo azzurro, una rietta deliziosa e io mi siedo appoggiato spalle alpino e guardo il cielo, è bello, sulla mia destra tutto l'adriatico, sulla collina, tutte le, sulla sinistra tutte le colline ondeggianti, un casolare, due al massimo, l'Italia è proprio bella, e mi godevo e vedo un uccellino, un passerotto probabilmente, lontano, piccolino, che vola, lo guardo così. È... Mi soffrevo a guardarlo, questo vola verso la Pineta, dove ero io e avevo sempre con me questa radiolina di costruzione italiana, l'avevo comprata, loro l'avevano lo modificata leggermente e, ed ero in contatto con loro, era io parlavo dentro questa radiolina che era onde corte, medie, e lunghe trasmettete e basta eh, quindi potevo ricevere anche le loro voci oltre che alle stazioni che potevo anche ascoltare Milano, Torino, tutto eh, mi si accende da solo perché si accendeva da sola l'avevo a tracolla e c'è la voce di Sigir che mi dice ciao Gasparone, grazie di essere venuto eh, so che vorresti essere qui con noi nelle basi per abbracciarci tutti, ma sai che non è possibile e non sai quanto vorrei essere io invece fuori da queste basi, lì con te, ad abbracciarti, ecco, questi concetti. E adesso quello che dico adesso, al 90, 99% sono le parole di Sisi perché erano semplici e non me li dimentico più. Vorrei essere lì con te sotto col pino, a guardare quel bel cielo azzurro che avete, dove adesso arriva quell'uccellino che stai guardando e che farà tre giri in giro al, tuo, al pino al quale si è appoggiato. L'uccellino vola e fa tre giri in giro alla chioma del pino. E la voce di Sisi dice è che adesso si poserà su un ramo a pochi metri dalla tua testa. E quello, dopo il terzo giro, si appoggia proprio sopra la mia testa, ma ho no, due metri e mezzo, tre, eh, su un ramo, e, e la voce di Sigi dice, e che adesso cinguetterà. E quello Cip! che mette a cantare, ah, addirittura uno sfoggio di... E dopo un minuto che cinguetta, la voce di Sigi dice, e che adesso volerà via felice e contento verso il mare lo smette di 5 e... e va via no. e tutte le cose bellissimo <ride> l'hai bellissimo. Bellissimo. rivissuto per intero lì immerso in quella scena cioè lì dentro bellissimo mm. bellissimo sono emozioni uniche effettivamente Certe volte non so perché ma non lo so. <ride> perché le divini, cioè tipo... Ti, ti no, riporta... Certe volte riesco a raccontarla senza caragnare. senza caragnare. Ma è bellissimo, tranquillo, perché è la parte più bella di noi esseri umani. Cioè, quello che ci contraddistingue... Quello che ci contraddistingue sono le emozioni. Vabbè. Vabbè. In tante razze ce le invidiano, quindi è bellissimo. Certe volte una volta sono intervenuti i CTR. Ma non lo racconto neanche perché è una stupida. I sestieri potevano solo disturbarci e basta. Loro ci dicevano: non abbiate paura, ci pensiamo a noi, facevano dei fuochi eh, in piena notte solo in un bosco, con dei fuochi che nascono pff, fiammelle alte 50 eh, cm, eh. tutti in giro a te, eh, la radiolina e si dice, non aver paura, schiacciano con i piedi che si spegnono e noi schiacciavamo con i piedi si spegnevano i cittiere quindi era un'altra razza praticamente? Sì, Contra... ecco, quando racconto quella della fiamma non piango perché... <ride> Che non genera <ride> emozioni positive <ride> non ci do, no, sì. eh. Ma prima parlavamo di guarigione, perché abbiamo parlato della posizione e sì, parlavamo sì. di guarigione Una delle cose belle in questo momento è che mi piacerebbe che raccontassi, e come loro sono riusciti in alcuni casi ad aiutare persone del gruppo guarendole perché è stata una delle cose che ha caratterizzato questo evento, no? Sì, sì, sì. E c'è stato per esempio il figlio dell'Emilio, era un bambino a 4 anni, era una, una peste, nel senso di una vivacità che da, lo chiamavano Rompino. Lo chiamavano Rompino perché rompeva il cotidiano, eh, <ride> faceva delle rincorse con la testa bassa nei ahia, nel vetro! E <ride> eh, allora una volta si gira detto all'Emilio, portalo lo suo a Pineto mi sembra, Pinetto, no? sì. a Pineto, che lo guardiamo, lo controlliamo dalle 4 alle 5 del pomeriggio. Questo bambino era sempre irrequieto, una roba terribile. Siamo, sono arrivati sull'apinetto e il bambino continuava a correre di qua e di là. A un certo punto alle 4, nessuno gli ha detto, si è messo seduto tranquillo, sotto una, appoggiato ad un albero. E lì per un'ora devono averlo visitato. E dopo finito le 5. Oh, allora fermo così, giocava sì. con una margheritina, tranquilla. Inusuale come cosa? Uh, alle 5 si è alzato di botto e si è spesso a correre Loro <ride> hanno detto: hanno detto: lo visitiamo dalle 4 alle 5. Sì. Hanno visitato, niente, aveva un eh, sangue è troppo ricco, troppo veloce. Veloce, e ho detto, ah, vai in quell'ospedale, vedrai che ti cureranno bene sì. e infatti l'hanno portato però là non... e dopo è guarito l'hanno curato i nostri dottori sì. bene e cioè... hanno trovato la stessa, la stessa cosa che, aveva, che hanno trovato sì, sì, la stessa diagnosi questo cioè. è stato uno poi a noi ci hanno visitato, hanno detto che eravamo sì. sani benissimo e dopo c'è stata una che ha avuto un aborto, ma mi piacerebbe che lo raccontassi sì. di nuovo, perché non mi dico piacerebbe dico. che lo raccontassimo a tutti, perché è un bel, sì. un bel evento questo. Allora questa signora è, insomma, si era curata con i soliti mezzi della medicina, però mm. aveva un'infezione interna che non, non riusciva a guarire e allora loro l'hanno fatta adagiare su un divanetto di casa divanetto, ci ha messo in giro tutta una, una rete di rame no, una rete, un filo, un di, filo rame. di rame che contornava con una cornice rozza, lo un quartolettino e non so, un quarto d'ora sarà 15 passato. minuti un quarto d'ora è venuto fuori un sacco di puss, di, di, di cose. Lei non, non ha sentito niente. Non sentito niente. E dopo un quarto d'ora, finito, l'è salzata e ha detto la, la Verena, che era sua mamma, che dopo due giorni è andata a ballare. Perché Quindi lei, tutto regolare, rapidissimo. Tutto regolare, lei è guarita. Sì. Ecco, Poi hanno guarito mia. altri, insomma... Sì, non tanti. Cioè, probabilmente... Come, come i grandi guaritori come Gesù stesso perché Gesù stesso certi non li ha guariti mm. certo. a certi ha detto vai, è la tua fede che ti ha guarito sì. e non sì. io eh. sì. Beh, pare è una cosa che non se ne sa con precisione ma ci sono certe malattie karmiche mm. che guarire è un guaio non si deve guarire perché sì. la decisione di quell'essere che vuole pagarla per, per un salto quantico e tu gli togli... è una cosa, è una cosa un po' misteriosa complicata, tipo. misteriosa che si contraddice con altre cose c è, c è. Tipo, mh, tipo, adesso non è il momento di perderci tempo a parlare di metempsicosi, sì, di no, karma, di reincarnazione mm. È Una cosa complessa che probabilmente non riusciamo a incordare bene, eh, dette in due parole povere, eh, ci sono i cani da vivisezione, io li ho visti nelle loro cucce legati, fanno 10-12 operazioni e poi muoiono. Vivi l'ho saputo con certezza, perché ho parlato con un medico, allora, adesso non so più, ma pare che sia ancora così, non sono sicuro, sì. poi vado all'ospedale, all che non usavano l'anestesia, la la perché l'anestesia costa, i cani ne operavano uno ogni non due aspetta. minuti per allenarsi, per tante cose, e quindi risparmiavano sull'anestesia, e io ho detto, ma come? Ma siete pazzi? Oh, come fate a operarli? Li reviamo su dentralici dal vivo, eh sì. Oh. parlavo con un mio cugino d'acquisto chirurgo, giovane chirurgo, io sono rimasto di guido Ho detto: ma. Hai pensato, ma cosa hai? Ha pensato fatto queste povere bestie per sì, avere un trattamento sempre. Ho pensato. Ah. E, e se io fossi miliardario, dico, quello lì lo compro perché io ho detto, lo posso adottare quello lì? No, ma se lo pago? No io non ero milionario mi sono fermato lì ma se ero un milionario, dicevo vi mi do 20 milioni forse l'ospedale me lo dava allora cosa ha fatto un cane per subire quelle cose lì? noi non sappiamo i torturatori che ci sono stati nell'ottocento nell'inquisizione, prima ancora, non sappiamo le cose orrende che abbiamo... mettiamo Hitler, che abbiamo fatto Hitler è stato un grande nel male, potrebbe essere un grande nel bene va su e dice, voglio pagare tutto in una vita, non voglio perdere tempo voglio pagare tutto in una vita, non in 10.000 vita. Cosa devo fare? Il cane di Vivio Sessione, faccio il cane di Vivio Sessione se no non c'è spiegazione. Quindi c'è sempre il rovescio della medaglia, altrimenti davvero non ci sarebbe ecco, spiegazione al pensiero. Allora, ecco, la cosa incomprensibile per molti è questa. Arrivo io e dico, oh, povero cagnino quello lì, c ho 50 milioni, do 50 milioni all'ospedale, l'ospedale me lo dà, io mi porto a casa quel cagnino lì, che è Hitler, l'incarnato che non sa di essere di... ha perso la memoria la vive come cane Certo. e, e gli, e e gli do l'amore e lo culo e gli faccio risparmiare 20 vivi sezioni invece che farne 40 e morire ne ha fatte 20 e le altre 20 le evito io Hitler ammettendo che Hitler si sia incannato in quel cane lì È come se le avesse pagate tutte o oh no? Sì. Perché? Perché l'amore mio l'ha salvato. L'amore salva tutto. Lui, come Hitler, non sapeva che io l'avrei salvato. salvato. Era pronto a pagarne 40 di vibrazioni. Quindi tutte. Non sapeva adesso. Arrivo io, con il mio amore lo salvo. È come se ne avesse pagate. Un'altra cosa è quindi, un discorso complesso che ci fa capire anche che noi non possiamo avere certezze su nulla perché davvero quello che va oltre questa terza dimensione è un mondo così ampio, così complesso, così particolare, quasi incomprensibile. No? Un'altra cosa che mi ha stupito, che raccontavi prima, era il modo in cui apprendevano cioè non come noi che dobbiamo leggere per ore, sì, per incamerare, sì. ma con un metodo, un metodo molto, molto più veloce. Ci vuoi raccontare questa cosa perché mi piacerebbe farla arrivare anche agli altri. Sì, allora, eh, come si impara una lingua sconosciuta, una lingua straniera, eh, così si impara una pagina di formule fisiche all'università e così si imparano tante cose. Sono nozioni che dobbiamo acquisire, eh, loro non hanno una scuola con il maestro che insegna, hanno queste macchine che bombardano le parti del cervello, conoscono il cervello menadito, sanno la parte dell'apprendimento, dell la parte della memoria, bombardano con degli input che, ra, che racchiudono la, la, la materia che vogliamo insegnare eh, e, e questo, ecco, per esempio, come imparano, l'abbiamo chiesto, quanto ci avete messo a imparare l'italiano? Perché parlavano un italiano perfetto, perfetto. Allora, hanno un macchinario, eh, invento io quello che ho capito, una cupola di vetro, ci metti dentro la capoccia, la testa, eh, ci sono dei dischetti con degli impulsi elettronici che bombardano mm, la, parte del la, la parte del cervello dovuta, dell'apprendimento, della memoria, con degli input che racchiudono quelle nozioni. Voglio imparare l'inglese, mm, il, il, il dizionario d'inglese quante parole contiene? Eh, migliaia. Migliaia, Vrrrr, velocemente, mi vengono bombardate nella parte della memoria e io automaticamente le so come una scienza infusa, le regole eh, idem, così si nozione, ecco, però naturalmente, eh, così mi hanno detto, queste macchine mh, potevano essere usate con una certa, dovevano essere usate con una certa parsimonia, Dopo tre ore il cervello loro si riscaldava ed sarebbe stato pericoloso continuare, quindi sospendevano, e riposavano almeno 24 ore, altre tre ore così per tre, quattro volte, secondo la materia che dovevano apprendere. L'italiano, una lingua straniera, tre giorni, tre ore al giorno avevano tutte le nozioni adatte è come una scienza infusa, li avevano e naturalmente lo parlavano, ecco, straordinario, ecco, è straordinario anche straordinario. i dialetti possono parlare, Sì, sì, tutto, e poi non solo le lingue ma le regole, una materia, anche loro devono, le leggi, le leggi, studiare una fisica, la fisica anche loro, non è che, la nostra fisica, la loro fisica. No, ma anche la loro è. fisica la devono studiare. Sì, sì, però rispetto a noi chissà dove sono andati a finire. E poi ci sono tante cose anche che non abbiamo capito bene, per esempio, nella loro dimensione il bambino non nasce come da noi, che non sa la lingua, deve impararla poco a poco per capire che papà mamma, bravo, bene, male, il bambino là già nasce con una, una certa conoscenza, già nasce come un, un bambino, se ho capito bene, 7-8 anni, 7, no, 7 anni. 7, 8, 6 anni, eh. nasce già a quel livello, 7-8 anni, e quindi non c'è più l'A, B, papà, mamma. Certo. Già, con un grado di formazione, di, sì. diciamo, di consapevolezza superiore, sì. praticamente. Sì, sì. Oppure raggiungere Perché noi, io, noi, abbiamo chiesto come nascono i bambini. Se ti interessa, te lo dico. Certo che sì, sì, certo, certo. Allora, um, anche noi, con la nostra tecnica, se vogliamo, li facciamo in provetta anche noi, no? Certo. Ecco, figuriamoci se loro non li sanno fare senza il contatto di uomo e donna. Soltanto che anche mettendo le mani sulla provetta, mettendo le mani sul vetro del, dell'embrione del bambino con l'amore, il bambino nato artificialmente non ha lo stesso impatto energetico del bambino nato da, da due esseri maschili e il femminile che si, che ne si ne sono, sono integrati come Dio comanda, <ride> ecco, e allora sono tornati a unirsi, come, come Dio comanda, e il bambino nel giro di poco tempo, ecco, lì non ho capito bene, perché ci sono dimensioni dove il bambino non nasce nel vento della madre, ma si forma, un'energia, ma sono dimensioni ancora molto ah, più col pensiero E allora magari. rinasce col pensiero. No, ecco, ma loro eh, no. non è facile da dirsi. Loro Però, no. Eh, loro no. Ecco, per esempio, Emilio, Emilio che è morto, non è nato di là bambino. No. Eh, aveva, con era ancora adulto, più sì. giovane, più efficiente, sì. non più malato perché è morto malato. Ecco, è difficile da spiegare. Mi eh, ha messo un corpo più giovane, ecco. gli ha dato un corpo più giovane. Quindi sì. fondamentalmente Emilio, eh, la sua incarnazione successiva non è stata più umana, ma è stata in un livello superiore, quindi adesso con loro. È adesso è lì con loro e lui ha detto io adesso sono un vero V56. Ecco, è più interessante, almeno per me, sapere come muoiono che come nascono. Perché muoiono, dunque vivono fino a 3.000 anni circa, ma non perché non possono vivere di più, potrebbero vivere anche di più, anche se Poi possono rigenerare le cellule e possono, non all'eterno, eh. la cellula possono rigenerarla fino a 20.000 20 anni, ma non in eterno però possono rigenerare la incontenazione. Ma dopo 3.000 anni, parlo dei 256, sì. della loro dimensione del loro pianeta, dopo 3.000 anni nella loro vita, hanno fatto tutte le esperienze, un essere ha fatto tutte le esperienze che gli sono sufficienti per andare in una dimensione più voluta ancora. Sì. E allora, siccome non ha più paura della morte perché trascesa, la morte, Ma sanno se, che cos'è. Se ne ricordano, ricordano tutte, le vite, le vite per cui anela passi. a andarsene una vita superiore, allora come fa ad andarsene su una vita superiore se non ci sono malattie, sì. se non muore, se potrebbe andare avanti a, a vivere fino a 6.000 anni e lui è, ripete 3.000 anni di esperienze inutili perché le ha già vissute sufficientemente per andare in un piano superiore più bello ancora, più felice ancora cosa fanno? eutanasia ci sono delle camere speciali con delle poltrone chiamiamole poltrone speciali con dei bottoni chiamiamoli bottoni speciali salutano gli amici, parlano. sanno tutti schiacciano il bottone e se ne vanno e si trovano di là ora, secondo le dimensioni se la dimensione è vicina alla Terra rinascono bambini, più giovani, più la dimensione è alta, è alta più rinascono già adulti. Non escono più da un grembo, l'energia si forma. Si forma. Eh. Beh, questo qua è, chissà, è che altolocati sono. Sì, sì, eh. sono forme di. Pensiero. Forma pensiero. Sì, pensiero energia, magari con un corpo sempre più sottile, può, può essere visibile, può essere mm, semi visibile, può essere... è comunque un'energia organizzata, eh? Certo. Ecco, non è un'energia divina, che tutto, è un'energia organizzata, un uomo fatto di energia, con le possibilità psichiche, dipende da un corpo che vuole se c'è bisogno di farlo. Certo, sì. Se c'è bisogno di stare con te e parlarti, eh, prendi un'energia di un corpo fisico e ti parla. Più si va avanti, più quella consapevolezza porta ad avere dei mezzi che normalmente non, non sì, possederei. C'è creatività. Cioè, sì. pa Padre Pio pare che avesse questa possibilità perché l'hanno visto a Roma e nello stesso momento testimoni l'hanno visto a Milano che parlava l'ha toccato e parlava insieme l'ubiquità, la, sì, la, la è possibilità è di spostarsi ecco, in dimensioni, sul più dimensioni su più piani. Uno sarà stato il suo corpo e l'altro l'astrale, penso ma, io. Perché... Ma guarda, sulla Terra ci sono già esseri stupendi come Padre Pio e anche esseri sconosciuti in certi paesini dell'Himalaya, della giù, spersi là, in certe lande che non conosciamo. Io ho letto un libro, ho, parlato, ho letto un libro, diciamo, che parlava di queste cose di uno scienziato americano che è stato con 15 colleghi scienziati americani in questi posti di Malaya, dove ci sono dei paesini di poche case, 10-20 persone camminano tutti sulle acque, per dire. hanno potenzialità. Sulla terra su, ci sono di queste cose e intelligentemente stanno per loro conto. Eh. <ride> Giustamente. E hanno parlato con questo scienziato e diceva, uno scienziato, che ha, e diceva che, oh beh, dicono che alla sera certe volte arriva Gesù, con un corpo fisico, insieme a Bunto parlano, ridono insieme e poi vabbè, <ride> come fossero amiconi, si Siamo pagare, in un mondo sì. di favola e non lo sappiamo, sì, sì. perché abbiamo paura delle favole, vogliamo la tragedia, sì, sì. non le favole. No, siamo troppo razionali. Sì. Vogliamo la tragedia sì. e allora non crediamo a queste cose. È la razionalità che ci, crea, ci no. fa da blocco, ci fa ci frega, da freno. Sì, a proposito di cose simpatiche, oggi ci hai fatto dono di questo straordinario libro, I nostri amici extraterrestri. È un'intervista a voi, fatta appunto da Vittorio Fineriani. All'interno di questo libro ci sono una marea di domande interessanti, una marea di risposte interessanti. C'è la prefazione di Sabrina Peragostini, eh, e le, lo leggerò nel dettaglio. C'è però un evento particolare che raccontate in questo, in questo libro che è, è la, il racconto della fonna di vita extraterrestre il mostro puzzolente ah, sì. questo mi piacerebbe sentirlo sì, perché... noi non eravamo presenti però è, solo, è il racconto di Emilio, la moglie, okay. Bruno insomma c'erano anche gli svizzeri, svizzeri c'erano anche. anche loro dunque insomma noi ci crediamo perché... beh certo, certo. Eh, no. poi abbiamo, arriva... abbiamo visto arrivare Emilio. Emilio una volta con tutta la bocca tirata, spaventato <ride> insomma, bah bah bah, insomma. insomma una sera eh, vanno fuori a portare il cane che Bruno aveva sto dick per portare fuori la sera e eh, eh, tutto questo gruppetto è andato fuori con lui e sentivano c'erano lì dei cortili con le galline con le mucche le mucle stalle mucle. Sì, sì i rumori, i suoni di queste povere bestie. Che agitate si... però. No, no, no, no. Ecco la cosa sta succedendo stasera e a un certo punto sentono una puzza terribile. Tra la, la... la... pupù <ride> e, cimite... e... E... No, e il cadavere, che cosa e... indescrivibile. A un certo punto vedono arrivare una affare. Da una, da una, da una curva sì. degli abri una, una cosa alta, una, un po quella figura un po' umana, umana, ma, non troppo, umana ma non troppo. Un po' infagottata, così alta, un due che, metri e mezzo. E camminava metri. un po' così. E tutto. andava verso, verso di loro. Come <ride> no. una puzza, aumentata. una puzza pazzesca. Allora loro hanno cominciato a indietreggiare perché insomma Non avevano, non avevano piacere di stare lì. E a un certo punto, siccome e, e continuava ad avanzare, Loro dalla, li, collina, li criti, eh? dalla collina è arrivato un raggio verde che ha beccato oh, quest, ehm. questa forma e l'ha fatta tutta a pezzettini, piccoli che mollozzolavano. Questi tutto. pezzettini <ride> mica si sono fermati, hanno continuato ad andare. Sempre verso di loro! Dice che sono scappato. Emilio <ride> aveva la Carla vicino, la moglie, dice che ha fatto zetto si è messo a correre come un pazzo, ha imboccato un viale con gli abiti, che gli alberi facevano così come quando si è sulla freccia rossa. <ride> oh Una stremezza sempre. <ride> e da quel momento lì l'abbiamo sempre chiamato il mostro di M. Mi <ride> pare che fossero. E, e i, CTR. i CTR che facevano di quelle cose, andavano sui cimiteri a raccogliere queste energie, ma non so, dopo si... Così ci hanno detto, sì, sì. so, però... sì. ma anche i CTR, adesso non è una domanda che mi fai tu, per cui magari ti faccio perdere del tempo. No, oh, ma assolutamente, tutto eh, quello che dite per me è fonte di conoscenza. Avevano un compito, secondo me, secondo quello che ho capito io. Perché tra di loro, i CTR, nei loro pianeti, non facevano guerre. Noi, noi, noi sì. Amore, abbiamo le chiese, eh. il Dalai Lama, il Papo, ma tra noi facciamo le guerre. No, tra di loro le guerre non le fanno. La loro etica di convivenza è come quella dei 56, Però sono materialisti, sono tutti sono diversi. Sono diversi, ma la loro etica è intelligente. Ecco. tra di loro convivono non si ammassano dirlo hanno il compito di sportare tra virgolette eh sì, noi sì, sì, quello sì. io mi chiedo una cosa siccome tutto è divino tutto è divino non c'è niente il padre eterno fa un universo se c'è l'energia positiva sì. abbiamo la luce, l'elettrico positivo e l'elettrico negativo. Se non ci sono tutti e due, i poli, i poli, la luce non scaturisce. Quindi, affinché l'amore, chiamiamo l'amore, il bene, abbia una sua consistenza, bisogna che ci sia il male, se no non riconosceremo il bene. Se solo lui, non c'è un paragone, non è più bene, ecco è una cosa sola ma non c'è una scelta non c'è un'evoluzione non c'è un'evoluzione, non c'è il libro il male ma prendiamo la stessa parabola la dico in due parole la stessa parabola cattolica che non risponde alla verità ma in sintesi lo è Dio crea 12 arcangeli a un momento vuole essere amato liberamente e da loro il libero arbitrio, lo dico in poche parole Poveri, undici continuano ad amarlo, uno degli arcangeli, che si chiama Lucifero, che vuol dire portatore di luce, dice sul libro il e io non ti amo, io ti combatto, e crea il male, ma un bambino di 13 anni potrebbe capire questo che, che sto per dire, Dio è onnisciente, se onnisciente sapeva benissimo che dando il libro arbitrio quello si sarebbe ribellato e onnisciente sa tutto allora se sai che, che Lucifero diventa satana perché, perché dai il libro arbitrio poi se è onipotente non vuoi il male cancellalo, fai cambiare idea a ah, Lucifero no no elimina Lucifero male lo permette se c'è un pedofilo che ha salto una bambina se non ci siamo noi a darlo là a dividere Dio non va a dividere il pedofilo e la bambina il pedofilo se la prende, se la porta a casa in solaio e ogni tanto la chiama e quella fa una vita di inferno e Dio lascia fare non, non, il pedofilo non rimane fulminato così <ride> e, una, e allora, allora questo male c'è Dio lo permette, certo che lo permette allora se lo permette perché? Perché è l'unico mezzo per farci capire, l'estremo sì. mezzo, ho detto delle cose orrende, per farci capire che ci sono delle cose magnifiche mm. uguali come estremismo che sono, danno il libro abito e ci fanno capire il bene e il male. Questo è quindi, a livello sottile. Poi quindi sì. se Dio il male lo permette, i CTR... Ci vogliono? Ci vogliono? Sì. Ecco, occorrono. Mm. Anche perché tutto l'universo è formato da, da due opposti, a parte il maschile e femminile che è ovvio, ma però tutto è maschile e femminile tutto, e gli opposti ci sono dappertutto, persino la nostra respirazione è fatta di, di due opposti, eh? sì, quando, sì. quando entra il respiro i polmoni si aprono e quando si chiudono esce il respiro, dunque c'è lo yin e lo yang, perché ogni, ogni opposto, l'opposto ha una, una sua azione, la, lo yang, quando esce, come il nostro universo che è scoppiato, allora lì c'è la centrifuga. Questa è l'azione dello Yang e del maschile, ecco. E poi quando rientra c'è il femminile e c'è la centripeta, l'azione centripeta. Perciò l'universo è fatto, anzi ci sono gli indiani, gli antichi indiani che dicono è il grande respiro di Brahma, perché il respiro sì. fa così. E dunque adesso c'è l'esplosione e quando sarà finita questa? Questa forza che, che manda tutto nel, nello un spazio boom, si rallenta. A un certo punto si rallenta perché la direzione pian piano si fermerà e dopo ci sarà un, un, ancora una centripeta, un'azione centripeta e ritornerà magari in un buco nero che scoprirà a sua volta un altro universo. Qui è lì, si va all'infinito, eh, certo. ci sono infiniti universi. E, e continuano a, a morire, a, morire. Sì, a trasformarsi insomma, non, la morte non esiste. Ad ogni modo c'è la, la centripede e la centrifuga, queste sono i, le, le due azioni dei due opposti e i due opposti sono dappertutto il giorno e la notte, il, il fuoco e, e il ghiaccio, la morte e la nascita, è tutto così nell'universo, perciò non dobbiamo meravigliarci se c'è a livello sottile il bene e il male, anche perché dobbiamo evolverci e abbiamo bisogno di questi due, questi due posti per poter scegliere. Ecco, un bel momento, eh, eh, un no. Osho, un Seibaba, un Crisma Morti, un Raman, chi vuoi tu, a un bel momento trascendono il male. Il male diventa impensabile, come per il 56 quasi, non sono perfetti, quasi impensabili. Cosa succede? Succede che la vita diventa un orgasmo cosmico continuo, perché sei solo l'amore. A un bel momento però, come hai trasceso il male. il male, trascenderai anche il bene, perché il bene e il male sono due effetti, due fenomeni sono due capoline dello stesso fenomeno sì. come hai trasceso il bene, il male a quel momento dovrai trascendere il bene, e allora a quel momento adesso noi possiamo capirlo mentalmente, ma un essere che si trova in quella situazione lo capisce con tutte le sue fibre e già è diventato un essere creativo quasi come un Dio e cosa capisce capisce che non c'è più giudizio bello o brutto non c'è più giudizio come è bello il bene e come brutto il male quello è giusto che ci sia per noi tu cerchi il bene è giusto che il tuo essere sia oripilato dal dal male e sia attratto dal bene ma a quel livello non c'è più come è bello come è brutto ma è di, cambia non c'è più il giudizio, c'è una constatazione, e la constatazione è come è necessario il bene e come è necessario il male. Eh, sì. E allora, è la tu avanzi, Fate diventi bene. un Dio creatore, già adesso siamo dei dei creatori, sì. creiamo piccolo... figli, contenitori d'anima, quadri stupendi, musiche, creiamo, cambiamo la natura, creiamo giardini, creiamo l'ira di Dio. Ma allora diventeremo degli dèi, creeremo il nostro universo, come tu crei un quadro, come la senti io, facciamo lo stesso paesaggio, lo stesso, però il tuo sarà diverso dal mio, sì. il tuo universo sarà diverso dal mio, però entrambi conteranno il principio del bene e del male, perché è strauniversale. A meno che... Se no ehm, le cose sono ferme a meno che non ci siano degli universi basati su altre regole. Adesso ecco. noi non possiamo saperlo. Certo, certo. non possiamo certo. saperlo. Ci Però ecco. infiniti universi, perciò non so. Ecco. ecco. ecco. Certo, Perché certo. dunque i V56 ci hanno detto che loro volano in tutti i sistemi solari, solari della galassia, questa, che noi chiamiamo via Lattea, in tutti i sistemi solari. Però nella Confederazione Galattica ci sono esseri che tecnologicamente sono più evoluti di loro. La Confederazione Galattica è fatta da miliardi di popoli che hanno la stessa passa poco, qualità animica. Non, importa, non ha più importanza la tecnica. Sì. Per cui nella Confederazione Galattica ci sono degli esseri che sono molto più evoluti dei V56 tecnicamente e non volano più da sistema solare a sistema solare, Pledi, Arturo, Sirio, Terra, no, volano da galassia a galassia. Secondo i calcoli dei nostri astrofisici, pare all'incirca le galassie del nostro universo sono 22 mila miliardi di di galassie. Questi esseri che volano galassia a galassia, che fanno parte della Confederazione Galattica, hanno raccontato che incontrano astronavi, esseri, che volano da universo a universo. Mamma mia, e... straordinario. E questo ci aspetta, e loro... ci arriveremo anche noi. E loro, e loro, questi qui che sono così avanti, sfuggono a a quelli più indietro, come, come prima, adesso, adesso sono sopra la nostra testa gli, gli extraterrestri, ma tempo fa sfuggivano al nostro controllo: sfuggivano sì, al nostro controllo. Il libro è più ferro, ecco. ecco. E ci sono dei popoli che insomma non, eh, sca, scappano, non, non si fanno trovare da quelli più indietro, anche se sono rispetto a noi evolutissimi gli ufo degli ufo praticamente gli ufo degli ufo sì, bravo UFO degli ufo <ride> bravo. stamattina però mi raccontavi che al di sopra della confederazione galattica c'è un altro ente eh, l'UTII sì, che vuol dire unione questo è poco trattamento ma non è importanza comunque controllo degli interventi I.I. dovrebbe essere interventi intergalattici cioè sì, sì. Mh, il controllo che mh, non ci siano degli interventi da parte loro che intacchino il libero arbitrio di un popolo in evoluzione mm. e, e che hanno deciso di aiutare. Ecco, per cui eh, ci sono delle leggi fere. Ti dico una cosa tanto per farci una risata, eh, io sono favorevole di eh eh, Però ridete, eh? Dovete ridere, anche se... Non, non, più, non adesso, dopo! Allora, io un giorno dico a Sigil, attraverso la radiolina, ma senti, fa, non ci può essere un pilota vostro che impazzisce e dà dei comandi al disco volante di fare delle acrobazie, tra le guglie del Duomo di Milano, in pieno giorno, per un'ora, arrivano lì tutti quelli del Corriere della Sera, tutta la gente, fotografo, filma, ergo, i dischi volanti esistono e non se ne parla più. E Sigil in risposta dice, sì, capisco la tua premura, <ride> ma non può avvenire perché la prima ragione è che la pazzia non fa più parte delle nostre malattie per cui il nostro pilota non può impazzire al massimo come malattia ma proprio al massimo possiamo avere una leggera Depression. depressione ma leggerissima ma non possiamo impazzire però disse Gaspare voglio accontentarti ammettiamo che quel pilota impazzisca dia i comandi all'UFO di fare le acrobazie, pirolette. le pirolette <ride> <Attraverso> le <ride> <guglie>. in pieno <ride> giorno attraverso le guglie del Duomo di Milano. Cosa succede io? Cosa succede? Succede che quello che tu chiami disco volante, che è semi biologico, è tarato da un ente superiore, Uti e quelle manovre non le fa, disubbidisce il pilota. Che ah. spettacolo! Avevo allora spiegato l'arcano. Compreso Vedi? anche il libero arbitrio e compresa anche il controllo dell'UTI, il ruolo dell'UTI. Sì. Un'altra cosa che mi piaceva approfondire le razze che abitavano le basi, perché parliamo di circa 200 persone di 5 razze diverse. Sì, nelle basi c'erano uomini e donne, dunque le quattro razze parla, la maggioranza erano i 56 esseri di una formazione di pianeti non di un pianeta solo che visti da una certa angolazione formavano una croce visti da una certa angolazione e che erano dunque la galassia è rotonda noi siamo ai margini della galassia eh? siamo proprio ecco come la gomma di una ruota e nel centro c'è il buco nero i V56 i loro pianeti erano leggermente al di là della metà strada, tra Bocco Nero okay. e Terra. Mm. Però Poi, abitavano un po' dappertutto. Eh? Sì, sì non okay, è che ecco. a essere un pianeta a loro, ecco. no, per esempio, ultimamente Sigile era su Sirio. Sì, beh, poi, certo. poi per loro è un attimo venire qui, perciò loro essere là essere qui è la stessa sì. cosa. Quella, la domanda era quali erano appunto le razze che abitavano ah, le, sì. le, le basse? Ah, ecco le razze. Allora, eh, le razze erano quattro, erano alleati tra di loro, quattro razze, che facevano tutte parte naturalmente della, della Confederazione della Galattica, i cosiddetti V56 di tipo nordico, alti dai due metri e mezzo ai tre, biondi, biondi anche raramente bruni o castano Castanio, chiaro, ma Castanio. generalmente biondi, belli uomini, né grassi né magri, alti di quell'altezza pesavano sui 20 kg, perché il loro corpo agli atomi più distanziati dagli altri, è più etereo del nostro, sì. non è trasparente. Noi per un elefante non siamo trasparenti, però siamo più rarefatti di un elefante. Se tu prendi 10 cm quadrati di carne umana e 10 cm di un toro e le metti sulla bilancia, i sentimenti del toro sono più concentrati, sì, sì. è, è un'altra consistenza, della materia. la nostra anima merita già un corpo sì. più, animico, più, animico, più animico di quello del toro, sì. ecco, e allora pesa meno, la loro anima ha fatto un percorso che si merita un corpo più meno attratto dalla materia, loro hanno delle gioie che se le avessimo noi, le vibrazioni della... con la nostra densità mh, ci, ci muocerebbero. Sia nel bene che nel male ci sono delle ragioni per cui loro hanno un corpo più leggero. Cosa succede? Succede che evolvendo il corpo è sempre più leggero. Le altre persone che erano nella base per rispondere alla tua domanda avevano la stessa, diciamo, grado di evoluzione, però razze diverse. Sì. Eh, C'erano gli uomini piccoli, che non è che avessero il testone e le gambe corte come i nostri nani, no, avevano le proporzioni normali ma piccoli, sugli 80 centimetri, un metro. Il capo si chiamava Sayu, ecco, che era un burlone. Poi dopo c'era gli uomini blu che erano alti come noi noi li chiamavamo blu perché avevano leggermente leggermente dei riflessi sul blu ma sai noi chiamiamo i cinesi il popolo giallo non è che sono gialli, eh? certo. ecco quindi chiamavamo loro il popolo blu poi dopo c'erano il popolo delle stelle che era entrato ultimamente e... Che erano anche loro alti come noi, presto poco, e poi c'erano eh, i giganti che erano alti 4 metri circa, 3 metri ma e mezzo, 4 metri eh? stavano sempre sotto, non venivano. Sì, quelli insieme. non si univano, non, si non uscivano dalle basi, no. neanche Perché? gli uomini piccoli. No, quale, alti... Quella volta che hanno incontrato Bruno, quella volta Sì, certi alti due metri, insomma noi abbiamo dei giocatori di pallacanestro che sono alti 2 metri e eh. Sì, ecco, sì. No, quando passano per la strada, nessuno dice, terrestre terrestre. <ride> Gio dice giocatore in di palacanestro, giocatore in palacanestro <ride> e basta, tutto lì. Ma poi escono raramente dalle basi. No? Se escono è perché c'è un perché, no? sì, non è che buono, eh, no? vado a fare una passeggiata. No, no. Fondamentalmente, il loro compito qui sulla terra era quello di aiutarci. Mi hai raccontato di un aneddoto eh. quando appunto gli hai chiesto. Qual è la differenza tra loro e noi? Cioè noi per evolverci dobbiamo soffrire, lavorare, fare un'esperienza. Qual è il loro compito per evolversi? E ti risposero, no? Sì, è quello di aiutare il pianeta Terra, soprattutto. Sì, perché io ho chiesto una volta a Cisela, ma dico, noi dobbiamo perdonare, appunto come dicevi tu, sopportare, aiutare. Il nostro prossimo ce ne procura di, di punti per crescere spiritualmente, per evolvere, per perdonare, per, per, per capire, superare, per superare. Ma loro che sono tutti amori, co come fate voi a, a crescere? Lui ci ha detto, venendo da aiutare di essere come voi. Ah, capisco! Allora, se non ci fossimo noi, no, voi non evolvereste, quindi... Siamo, è grazie a noi che voi venire. Ma siamo utili come CTR, ma siamo utili! Ognuno ha il suo ruolo e il suo compito. Eh, Un'altra delle cose che mi ha colpito è la, la loro scrittura, perché vi hanno addirittura donato qualcosa di particolare, sì, cioè sì, sì, mh, sì. È, è anche rimasto qualcosa di particolare sì, di quello sì. che loro scrivevano, sì, sì. ne parlavamo già in un'intervista, sì. ma non l'avete voi, e, e loro comunque scrivevano in una lingua particolare. Loro, loro scrivevano in varie, in varie scritture, eh, però ce n'era una che era ideografica, cioè non è più A, B, c, D, né geroglifici, si chiama geroglifici cinesi, sì, ecco, credo. ma erano, c'erano delle regole base, è difficile da spiegare, ma non c'erano delle regole di scrittura, era un po' come, per saperla leggere, era come se tu vedessi un quadro astratto, Devi capire la pittoricità, gli accostamenti, non c'è più una parte letteraria, il viso, il seno, le braccia, ci sono piuttosto indicata per cosa sta, l'amore, la consapevolezza, come faccio a fare il ritratto, posso fare il tuo ritratto, ma il ritratto dell'amore cosa faccio, la consapevolezza che ritratto faccio e così anche a scrivere e per cui per leggere bisogna essere a quella portata e poi se sei in uno stato ottimale leggi al 100%, se sei in uno stato non perfettamente a posto come psiche come come fisiche, che in fisico. quel momento leggi la metà è come vedere un quadro da parte di un intenditore e da parte di uno che non se ne intende l'intenditore cioè, intenditore vede delle cose belle si emoziona e, e non intende meglio ancora una musica una musica sentita da uno che non ha orecchio Sente le parole del motivo e il motivo se è facile. Uno che è profondo, che è sensibile, sente le parole del motivo, la seconda voce, gli accordi che ci sono sotto, il controcanto, assapora tutto. Certo. Ecco, assapora tutto l'arrangiamento. Quindi è una calligrafia che più sei sensibile, più leggi in profondità. Certo, Te la farò certo. vedere. Questi sono esempi di loro formule alchemiche, mm, fisiche diciamo, però una cosa che mi ha stupito, che la dico perché mi ha stupito, hanno anche loro i cosiddetti, noi li chiamiamo i numeri fissi, il 3 e il 14, no? io in matematica avevo 4, per cui mi ricordo questo 3, 14, 6, 28. Ma poi so che abbiamo anche qualche altro numero fisso. L'abbiamo trovato nelle nostre formule lo mettiamo. Ma sono pochi i numeri fissi che abbiamo trovato. 3, 14. E non so come sia stato trovato questo 3, 14 magico che funziona. Ecco, loro i numeri fissi, chiamiamoli, li hanno trovati... Più di cento. Allora io ho chiesto, ma va bene, eh, non potete spiegarmi cosa servono? Qualche d'uno, non dico tutti cento. E lui mi ha dato 5-6 esempi e mi ha detto che valori esprimevano. Me ne ricordo uno solo perché l'ho trovato poetico. Mettono dentro nei loro calcoli il numero fisso nel momento opportuno perché quel numero fisso, uno dei loro cento numeri fissi, calcola l'imponderabile. Calcolano l'imponderabile. Qualcosa di straordinario. E quando me l'hanno detto, io sono rimasto e ha subito aggiunto. Però ricordati che non siamo né perfetti né fallini, ah. ah. però calcolo l'imponderanno. Ecco. e qui non so qual è, ci sarà dentro. Li ho messi sotto vetro perché li tenevo rotolati, a fuori di rotolare e tottolali, cominciano a spaccarsi. Allora... Questo è stato fatto per me. Dunque eh, mettici. Perfetto. Allora la prima linea è miei pregi e difetti è stato fatto per me, io l'ho visto fare con una velocità pazzesca qui c'erano le matite colorate, sono matite nostrane, carta nostrana eh, con questa velocità, a due mani, non in fila come scriviamo noi, sì quasi sì. ma dopo, riguardandolo, toccavo, ma con questa velocità, ecco non esagero così, una velocità pazzesca prima fila, mh, prima riga diciamo eh, miei pregi e difetti, mm, battuta che non riesco a rinunciare perché l'ho sempre fatta e la devo fare anche questa volta. Questi sono i, i pregi, i difetti passimino. <ride> allora, seconda riga sulla mia pittura, terza riga i miei rapporti con la famiglia, quarta riga i miei rapporti con la vita. Quinta riga, quello che è, i miei rapporti con loro. Quindi l'hanno realizzato qui, in sì. casa tua. Ecco, detto in parole povere. La firma, è complessa la firma, la vedete la firma? Sì. Ecco, comunque nella firma, ammettendo che ci sia la sigla SIGIR, nella firma c'è quello che è lui interiormente, rispetto a quello che sono io, perché questo è stato fatto per me, cosa combiniamo l'uno e l'altro messi insieme, come mm. esseri viventi. Grandioso. E altre cose che, ecco, con una piccola riscontro matematico di quello che ha detto. Grandioso. Ecco. Materialmente attraverso le mani di chi l'hanno realizzato? Quali erano le mani che hanno usato? Franco Tommasini Con Franco Tommasini, grandioso sì, sì. Era e lui sapeva, che canalizzava Sapeva la loro lingua, la loro calligrafia, guidava i loro dischi Avrebbe dovuto andare a vivere con loro Zimmerman ce l'ha fatta, lui è impazzito Benissimo, benissimo, perfetto Io vi farei migliaia di domande Vi <ride> tarrei qui col me ore e ne approfitteremo ancora se vorrete abbiamo fatto una prima intervista che i nostri amici possono trovare sul canale dove abbiamo fatto in diretta e abbiamo parlato degli inizi di come sono arrivati a voi di come si è svolto questo percorso oggi abbiamo approfondito alcuni aspetti aspetti che sono fondamentali importanti per arrivare alla consapevolezza lo dicevamo oggi a pranzo è l'unico modo per far sì che le coscienze si risvegliano no? dare informazioni soprattutto di vita vissuta perché il vostro eh, è stata da un lato una fortuna dall'altro un evento che karmicamente serviva per la vostra evoluzione mm. ma la vostra testimonianza può essere utile all'evoluzione degli altri perché raccontare sì, sì. questo tipo di esperienze sicuramente può fare tanto e quindi vi ringraziamo per quello che state facendo per la divulgazione che avete fatto dopo tanti anni di silenzio perché sì, sì, sì. appunto ne parlavamo oggi dagli anni 60 siete stati per circa 14 anni in assoluto silenzio, non avete parlato di nulla, non avete dato testimonianza. 60, 60. Sì, non sì, non dovevamo. Eh, no, di più, più di vent'anni, insieme sì. eh, di più: 30. Forse. Sì, dovevamo essere. Non, dovevamo dare l'amore tra di noi e soprattutto non dovevamo essere disturbati da curiosi, da giornalisti. Che sai, sì. insomma, dovevamo essere raccolti tra di noi e non distratti. Questo è il cioè, Dopotutto, il giornalista eh, ti viene, ti dà importanza, ti intervista, se tu c'hai un po' nego, te lo pungolo, ti aumenta, e siamo umani, eh? eh, certo. eh siamo... Una ecco. gran, grosso, allora. Vi... Non dovevamo essere sì. sviati eh. su altri sì, sì. Mh, su altre forze come eh, l'ego. Dovevamo essere concentrati solo su, sull'amore tra di noi e poi, appunto, eh, avevamo dei compiti per cui la cosa non si doveva sapere per tante ragioni, anche a noi sconosciute, eh? certo. Ecco, doveva essere poi compitato. era prematuro allora parlare di queste cose, no? non avrebbero ci avrebbero preso per pazzi. Eh beh, immagino, immagino. Invece beh, adesso è diverso, la gente è più preparata. C'è già una maggiore predisposizione infatti. Sì, sì, sì ma sono, le cose sono cambiate da così a così. Eh. Sì. Ma nel giro di pochi anni, in America la Clinton, tutti prima di, Andar uh, su. di andare su, hanno fatto le campagne elettorali dicendo tutti immancabilmente se vado su, dirò tutto sugli UFO, eh già. Per avere, perché dicevano così? perché lo sapevano benissimo quanta gente negli Stati Uniti si interessa di UFO. Il 75% degli statunitensi, hanno fatto dei sondaggi, il 75% degli statunitensi non è che crede all'UFO, crede che siano buoni, ormai crede il 100% dell'UFO, ormai ci credono quasi tutti, togli una ventina di persone del Cica, che anche loro sono lì che traballano <ride> quando poi arriveranno giù e sarà plateale la cosa sarà mm. quelli che dicevano ma oh, il uova ci... non esistono diranno ma io oh, l'ho sempre detto io <ride> <ride> ma lo diranno convinti saranno convinti di averlo sempre detto eh, è il bello e questa che è cosa strana e noi lo saperemo dire, ma sì, avete sempre detto. <ride> <ride> Bene, grazie Mirella, grazie Gaspare. Ah, sempre, il vostro sempre, contributo ha un valore inestimabile. Eh, noi faremo il possibile per divulgarlo il più velocemente possibile nella, nella maniera migliore possibile, farlo arrivare ai più. E grazie a questo contributo sono convinto che tante coscienze ancora si risveglieranno e arriveremo a velocizzare quel processo. E servirà utile per far sì che loro si palesino, perché per non ledere il libero arbitrio, finché non ci sarà una platea pronta ad accoglierli, chiaramente non arriveranno. E noi ci auguriamo che questo accada presto, un maggiore risveglio, un risveglio più veloce e soprattutto un palesarsi al 100%, che sarà anche un passaggio evolutivo per l'umanità di vitale importanza. Grazie, Grazie, grazie. grazie. grazie. grazie.